I've been, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier when the morning comes. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente, eh, voglio ringraziare tutte voi che mi avete scritto e mi avete mandato messaggi chiedendomi se sto bene, se va tutto bene, va tutto bene, non preoccupatevi se qualche settimana scompaio e non riesco a pubblicare dei nuovi contenuti qui sul canale YouTube, probabilmente sto lavorando ai nuovi prodotti e eh, a volte eh, presa <ride> nel, nel flusso delle cose, non riesco a dedicare del tempo per riuscire a fare dei, dei nuovi video, purtroppo non è solo il appunto girare il video che richiede tanto tempo ma soprattutto la post produzione, quindi il montaggio che richiede comunque delle buone ore e tanta concentrazione quindi mi raccomando non vi preoccupate, va tutto bene e vi aggiornerò il prima possibile anche su insomma come vanno le cose soprattutto voi che siete così cari mi chiedete sempre se va tutto bene, come evolve la situazione. Nel video di oggi volevo parlarvi di un argomento che noto spunta fuori ultimamente nei vostri messaggi, ossia mi state chiedendo quali sono le erbe scorrenti. Cosa vuol dire erba scurrente? Vuol dire che quell'erba tintoria o riflessante che è applicata sui nostri capelli può scurire eh, il colore di una tonalità. Va detto eh, per chi è appunto principiante nel mondo delle erbe tintorie, che da sola la usonia applicata strato dopo strato, quindi varie volte anche applicazioni ravvicinate porta a, ad un colore sempre più scuro, quindi dovete fare attenzione. Non vuol dire che se usate sempre la, la usonia, non so, una volta al mese, due volte al mese, tre volte al mese, ogni settimana, rimarrete sempre con lo stesso identico colore, ramato o rosso. Occhio che strato dopo strato, ovviamente, si, ehm, si aggiunge uno strato dopo l'altro e quindi otterrete nel tempo un rosso sempre più scuro. Come potete ovviare a questo? Potete eh, ovviamente lavorare eh, esclusivamente sulla ricrescita con la laustonia pura se appunto desiderate ottenere un rosso ramato, un rosso freddo, ve ne ho parlato anche in un video precedente di come ottenere queste due tonalità. E sulle lunghezze, per evitare la stratificazione, vi consiglio o di utilizzare la cassia proprio per diluire il pigmento tintorio, quindi evitare questa stratificazione, oppure di... Ehm, a fare questa applicazione sulle lunghezze utilizzando un balsamo, un balsamo che grazie alla sua quota grassa influisce un po' sulla resa del colore, quindi eh, aiuta a non scurire così tanto le lunghezze, ma solo ravvivare il um, colore. Tutta questa premessa arriviamo alle erbe tintorie scurrenti, che poi non sono solo tintorie, ci sono anche delle erbe riflessanti, come vedete, che potrebbero appunto scurire i capelli. Le due erbe tintorie scurrenti per definizione sono ovviamente l'indigo, l'indigofera tintoria, oppure il catam, buxus dioiga, che queste due sono le loro denominazioni uh, latine. E, che vengono appunto riportate anche nell'inci. quindi se volete sapere se l'è nero che state acquistando è l'indigo oppure il katam controllate sempre l'inci sono delle erbe tintorie che si usano hanno un pigmento blu e che viene rilasciato sui capelli si possono usare sia pure se non avete capelli bianchi per ottenere un colore scuro quindi un castano scuro oppure un nero addirittura ovviamente stratificando anche in questo caso Stratifica anche se non utilizzate la lausonia, c'è sul blog un articolo dedicato a come ottenere il nero blu oppure il nero viola con riflessi ovviamente blu oppure viola utilizzando il catamol indigo e c'è l'esempio di Irene che è una carissima cliente che ha ottenuto sui suoi capelli castano chiaro un bellissimo nero blu utilizzando esclusivamente l'indigo ovviando ovviamente a usare la, la usonia che poi potrebbe dare nel tempo dei riflessi ramati man mano che il colore stratifica invece, eh, che scarica, invece lei utilizzando esclusivamente l'indigone non avendo dei capelli bianchi ha ottenuto questo nero intenso, profondo, bellissimo ovviamente chi ha dei capelli bianchi e desidera comunque ottenere il um, colore nero eh, il, passaggio, il doppio passaggio non può essere evitato per chi di voi si lamenta che appunto ci sono troppe ore eh, di posa, io ho fatto un video ho dedicato un video e anche su Instagram ne ho parlato tantissimo, se non mi seguite su Instagram vi, vi consiglio di ehm, seguirmi anche lì perché spesso e volentieri ogni settimana sono molto più attiva che magari non su Youtube eh, ho fatto un video dedicato appunto a come dimezzare i tempi di posa e i trucchi che potete utilizzare per dimezzare eh, appunto eh, le ore che tenete in posa, le erbe tintorie detto ciò, come funziona l'indigo e il katam? Tutti e due hanno ah, un un pigmento blu quindi solo i riflessi che sono diversi appunto nel caso dell'indigo sono blu quindi nel caso del katam sono viola melanzana nell'acqua del risciacquo è normalissimo che l'acqua che appunto uh, va via dopo aver fatto l'impacco uh, con le erbe tintorie che sia uh, di colore blu non vi aspettate un'acqua di colore viola come mi è capitato di rispondere a qualche vostra mail in cui ponevate questo dubbio e, Applicando appunto questo pigmento blu sul rosso della laosonia, proprio per un discorso cromatico, il colore che ne risulta è un castano che può essere più o meno scuro in base alle percentuali che utilizziamo nel mix. A parte queste due erbe tintorie, esiste anche un'erba riflessante che è l'amla. Ciao amore! L'amla è un'erba riflessante um, dal pH acido, molto acido, quindi mi raccomando non utilizzatela in mix in cui è presente il catamo o l'indigo perché andate um, a impedire affinché agiscano al meglio sui vostri capelli. L'indigo e il catamo amano il pH um, basico, quindi andrebbero in contrasto con l'amla. L'amla è ottima da utilizzare per chi ottiene sui propri capelli bianchi o sui propri capelli un um, colore rammato troppo arancione troppo acceso in base appunto alla tonalità di base dalla quale si parte e desidera non scurire troppo il colore in questo caso uh, io consiglio sempre di provare a fare un test di prova con l'AMLA che appiattisce un po' il, il, questi riflessi molto forti senza uh, andare a scurire troppo il colore Ovviamente ma bisogna fare il test di prova e mi raccomando se lo utilizzate soprattutto su dei, su dei capelli castani scuro e vi piacciono i vostri riflessi fate sempre il test di prova prima io avevo parlato della mia esperienza con l'AMLA io amo nei miei capelli um, i vari riflessi camaleontici che appunto le petintoie regalano e uh, usare l'AMLA mi ha portato in passato appunto ad un colore molto piatto, quindi funziona veramente, riesce ad appiattire tantissimo i riflessi, infatti la consiglio anche su quello di voi che mi, che mi chiedete, ma io non voglio il nero che abbia riflessi melanzano, oppure riflessi viola, oppure riflessi blu, allora consiglio di fare un impacco separato solo di Amla e magari anche della Cassia, per appiattire questi riflessi che potrebbero risultare eh, in seguito appunto ai due passaggi con la lausonia e con il catamo indigo Tra le erbe che possono risultare scurrenti c'è anche il nagarmota, che eh, si utilizza perché aiuterebbe appunto eh, nel caso del del castano oppure anche il malo di noce, tenete sempre presente però che si parla sempre di erbe riflessanti che magari il colore risulta bellissimo appena <ride> applicato, appena tolta, tolto l'impacco di erbe tintorie, ma con i primi due o tre shampoo è molto probabile che il colore, colore scarichi proprio perché queste erbette sono riflessanti, quindi non si fissano sul capello e quindi vanno via con i tensioattivi che sono presenti nei, nei vari shampoo. Ovviamente utilizzando il cedar potete, potrete magari, Um, ovviare uh, affinché scarichino troppo in fretta però uh, ovviamente se desiderate uh, oppure um, scegliete di utilizzare nei vostri impacchi il malo di noce oppure il nagarmota tenete presente che non è un colore definitivo che uh, vi darà già di loro le erbe tintorie quindi non le riflessanti scaricano comunque con eh, I primi due tre shampoo, figuratevi se utilizzate nell'impacco delle erbe ehm, riflessanti. Ovviamente dovete anche tenere presente che, più ne aggiungete appunto di malo di noce, di nagarmota, di queste erbette ehm, riflessanti nel vostro mix, più viene diluito il mix tintoreo. Quindi potete, potrebbe incidere anche sulla copertura di capelli bianchi, e l'ultima. Erbeta che vi sorprenderà, che potrebbe spurire i vostri capelli, è la cassia. scurire i capelli, occhio, mi riferisco ai capelli chiari, biondi, non i capelli bianchi. Sui capelli bianchi non ho assolutamente presa, anzi non vi preoccupate, potete passarla sui capelli bianchi perché non diventeranno mai dorati o, casto, o, o, o gialli. Fa fatica a prendere a volte la laustonia su quei capelli proprio robusti, figuratevi la cassia. Quindi, occhio, se siete bionde, se siete, um, avete i capelli decolorati, ne avevo già parlato in passato, vi lascerò il video, nel caso dei capelli decolorati rischiate i riflessi verdi, quindi assolutamente fate un test di prova. Se siete invece biondissime, quindi chiarissime di natura, assolutamente fate uh, un test di prova quella Cassia per vedere se non scurisce i vostri capelli di una tonalità, quindi da un biondo chiaro diventerete un biondo di una tonalità più scura, un biondo che può essere virare sul genere, dipende, quindi mi raccomando fate grande attenzione, è utile da utilizzare, potrebbe essere <ride> se siete bionde naturalmente, quindi se non avete mai trattati chimicamente i vostri capelli, sono un biondo cenere e avete la ricrescita bianca, c'è un mix che potrebbe dare degli ottimi risultati utilizzando il Katam e la eh, Cassia, quindi mi raccomando il Katam non molto alto, al 30% massimo, fate sempre i vostri test di prova 30-40%, e provate a vedere cosa ne viene fuori su una ciocca di capelli. Ovviamente non è un mix che vi copre i capelli bianchi in maniera permanente come fa la lausonia, ma può essere un'alternativa per rimanere comunque su un colore biondo cenere che ovviamente nel tempo va via con i vari lavaggi, però intanto non utilizzate le tinte chimiche. Io mi, sono, mi fermo qui, fatemi sapere se mi è qualche, sfuggita qualche erba scurrente, e volevo anche chiedervi di eh, collaborare, di aiutarmi eh, lasciandomi eh, qui sotto nei commenti il motivo per il quale avete scelto di utilizzare le erbe tintorie se appunto per un discorso di coprire i capelli bianchi, se perché semplicemente volevate variare la vostra il vostro colore, oppure se volevate curare, rinforzare, eh, approfittare proprio del fatto che utilizzando le erbe tintorie i vostri capelli sarebbero diventati comunque più forti e più sani. Vi ringrazio, spero che il video vi sia stato utile, che avete imparato qualcosa di nuovo, non esitate a condividerlo con i vostri cari, con le vostre amiche, le vostre mamme sorelle e soprattutto lasciate un like. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!